Sono un cielo come un'aquila Perdere tempo adesso non mi va Vorrei volare sull'Italia Fumare tante cose Ci annoiamo se non ci spacchiamo, occhi rossi sul divano Apriamo il frigo e mangiamo, anche le birre prendiamo. Oh, oh, oh, oh, oh! Ogni giorno sempre infame chimica, col cervello sopra un'isola Andiamo via la situazione critica, oppure se vedi la pula che gridola Su e giù, in giro per l'Italia Non stare mai fermi, è la nostra smania yeah, yeah. Andiamo tra le nuvole, rimaniamo in aria Il sole è così vicino, sembra la nostra baia Fare su e giù, in giro per l'Italia Non stare mai fermi, è la nostra smania yeah, yeah. Scusami da un po' Ho in fissa con la trap, il pop. Forse mi ascolto troppo, Treviscott. Ho bevuto cazzo a nego.